Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Siamo Rossella e Alberto, Alberto si trova a Verona. Ciao Alberto! Buongiorno! Bene, oggi faremo la lettura angelica che va dal 16 al 23... Eh, maggio 2021, ok? Utilizzeremo quattro mazzi di carte, abbiamo le carte delle fatte di Dorin virtù stampate da My Life, abbiamo le carte sempre di Dorin Virtu degli angeli dell'abbondanza, abbiamo le carte di Maria Regina Celeste e le carte dei viaggiatori sacri, ok? Ora faremo una breve preghiera di protezione per sintonizzarci nelle frequenze dell'Arcangelo Michele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 la luce e l'amore più puro e vero di dio onnipotente padre e madre eh, chiedo massima protezione guida e assistenza eh, durante questo lavoro angelico grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie maestro gesù grazie maria regina celeste eh, grazie cari angeli è fatto è fatto è fatto e così è e così sia Ora, per sempre, per l'eternità. Ho un po' abbassato il video, eh, perché così mentre mischio le carte potete guardarmi in diretta, ok? Allora, la prima carta che è uscita, pace interiore. Ok, queste sono le carte delle fatte. Seconda carta, problema risolto. Benissimo, fantastico questo, eh? C'è qualcuno che magari o molti di voi che magari erano un pochino in crisi per qualcosa, il bambino interiore. Eh, questa carta esce spesso, care anime, o quella dei bambini o del bambino interiore. C'è un lavoro da fare, assolutamente, c'è chi lo sta facendo, è caduta una carta. Allora, la sorgente è Dio meraviglioso, questo è molto molto importante, rivolgersi direttamente a Dio, abbiamo, lascia andare il senso, guilt è senso di colpa, vero? Come, scusa? Guilt in inglese il senso di colpa? Eh, la colpa se sì. Ok, lascia andare il senso di colpa, ah, no. ok, e poi io chiedo sempre all'esperto di inglese, il mio mentore in inglese Alberto, Ok, qua si parla di esercizio fisico per elevare le vostre energie di manifestazione, ho preso gli angeli dell'abbondanza perché comunque è un tema importante, molte persone vogliono sapere come fare per elevare le frequenze per manifestare abbondanza economica, ma abbondanza in, in tutte le sue forme, quindi amicizie, nuovi, nuovo lavoro e così via. Ok, abbiamo le carte di Maria, gioia bellissima questa carta, anche la volta scorsa è uscita una carta, non di Maria, però comunque la carta della gioia, perché gli angeli, vo è, uscita, è partita una carta da sola, verità, la via della verità, molti dicono che una verità assoluta non esiste, ma la verità di Dio è una, scusate, è la via dell'amore, Ok? La via dell'amore è la via della verità per chi segue un percorso di crescita spirituale, no? non è, La verità assoluta può essere solo l'amore, no? Un amore divino, un amore grande. Azione. Alberto, la carta dell'azione uscita. Ok, le metto così, così ti posso fare le foto. Ok, mettiamo da parte le carte di Maria, abbiamo le carte dei viaggiatori sacri, essendo noi in questo viaggio meraviglioso della vita, come, come ricercatori spirituali, come operatori della luce, ok, le, queste carte io le trovo veramente, sono tra le mie preferite. Abbiamo il portale del trionfo, che bello. Bene, segui il flusso, nel flusso, bellissimo, bene Albi, sono proprio belle, bene. abbiamo l'ultima, è venuto il momento di purificare, purificare, c'è bisogno di purificazione, ok, allora adesso faccio le foto in fretta, e possiamo iniziare la nostra fantastica lettura angelica. metterle così poi non, il senso in cui le leggi non succede niente tanto il tempo non è il tempo cioè quando si canalizza arrivano i messaggi allora prima di iniziare vi mostro un attimo come sono le carte vedete Ok, e adesso iniziamo la nostra lettura angelica. Eccoci qua. Allora, torniamo un po'. Bene, iniziamo la lettura angelica. Molti di voi stavano affrontando eh, o stanno affrontando un momento di crisi interiore, di dubbio, di perplessità. Eh, non, non, è un periodo un po' particolare, no? Però adesso, grazie a Dio, eh, stiamo tutti riprendendo a. Uh, diciamo piano piano è una transizione molto importante per l'intera umanità uh, al momento in Italia abbiamo un momento di ripresa, però molte anime stavano vivendo una crisi un po' legata anche alla paura di stare, di ammalarsi alla paura del lavoro perso alla paura di perdere il lavoro alla paura di uh, una relazione che magari stava, era un po' in crisi e così via va bene, il problema è già risolto dicono le fatte eh, è venuto il momento di lavorare sul bambino interiore, il bambino interiore quando noi abbiamo paura eh, chi ne soffre la nostra parte bambina, la nostra parte eh, che potrebbe essere anche un pochino una parte ribelle, no? una parte che si ribella, il bambino interiore fa i capricci quando il bambino interiore non è guarito, ok? è molto importante stabilire la pace interiore, come? Attraverso un lavoro di preghiera, attraverso la meditazione, attraverso il perdono ok la perdonare noi stessi noi non abbiamo colpa di niente dobbiamo lasciare andare le paure dobbiamo lasciare andare il risentimento il senso di colpa tutto ciò che ci sta impedendo di vivere una vita di abbondanza di vivere una vita di gioia pura perché eh, diciamo che stare nelle basse frequenze non ci aiuta a mm, a vivere una vita serena diciamo che gli angeli e l'arcangelo michele ci stanno invitando un pochino a pregare di più ma anche a uscire un po nella natura eh, avere contatto con la terra quanti di voi vivono in grandi città e, e siete magari dei mesi interi che non avete visto un pezzo di terra ragazzi è venuto il momento di riconnettersi con la terra molti di voi che invece stanno pregando state meditando state facendo le vostre affermazioni positive state facendo il vostro lavoro spirituale avete veramente raggiunto un livello di pace eh, interiore di gioia pura eh, vi sentite proprio nel flusso vi sentite proprio nella via dell'abbondanza ecco che infatti anche qua gli angeli dicono è venuto il momento di lasciare andare il senso di colpa va bene magari avete commesso qualcosa di sbagliato o magari non avete commesso niente avete questo senso di colpa e non sapete nemmeno da dove arriva ecco perché è importante la pratica del perdono è molto potente logo ceiling per perdonare voi stessi e gli altri oppure potete eh, vi invito a scaricare la mia preghiera eh, del perdono dal sito www.connessioneangeliche.com risorse gratuite preghiera del perdono e praticare il perdono ogni giorno quei 5 minuti 10 minuti mezz'ora al giorno vi aiuterà veramente a ritrovare la pace interiore la pace nel cuore e la serenità Ricordate Ricordiamoci che per manifestare abbondanza nella nostra vita non possiamo vivere con i sensi di colpe e le paure, dobbiamo lasciare andare il risentimento, dobbiamo lasciare andare queste basse frequenze e dobbiamo fare un lavoro su di noi ragazzi, non è... Cioè questa cosa che voi facciate un percorso con me o che facciate un vostro percorso indipendente, il percorso dell'operatore di luce, il percorso di voi che mi seguite, di tutti gli esseri umani, dovrebbe essere quello di uscire dalla crisi interiore per trovare quella pace e quell'armonia, per poi risalire nella gioia e nella gratitudine, perché questa è la frequenza giusta che ci consente di manifestare ciò che ci serve per, per stare bene, la nostra abbondanza, anche per perché abbondanza è una parola eh, molto variata, nel in che senso? Nel senso che abbondanza per me vuol dire una cosa e per te potrebbe voler dire un'altra cosa, ok? Però. L'abbondanza si raggiunge essendo noi abbondanti dentro di noi, grati per quello che abbiamo già, uscendo anche dall'insoddisfazione, dalla lamentela: è questa la via. Sono veramente tante frequenze, tanti livelli in basso: ci sono quelle più basse, si arriva al centro che è la pace interiore, e poi si sale nella gratitudine, nella gioia, nell'apprezzamento. Mi capite? E questo ci porta: è normale per frequenza, iniziamo a manifestare cose che per frequenza risuonano con noi, va bene? Rivolgiamoci assolutamente all'Arcangelo Michele ma anche direttamente a Dio. Dio è la sorgente, Dio è la fonte più grande, più espansa, più straordinaria che veramente ci può aiutare e Dio è dentro di te, quel Dio noi lo vediamo fuori ma in realtà più noi entriamo dentro di noi con un lavoro di perdono e di guarigione del bambino interiore e più noi possiamo raggiungere la nostra vera essenza divina, quel piccolo frammento che in realtà è grandissimo ma noi ci possiamo raggiungere solo disin... Di, come si dice, um, non mi viene il termine, eh, quando smettiamo di identificarci con l'ego, ok? Quindi se noi usciamo dall'ego, entriamo nella nostra purezza, noi possiamo raggiungere la grandezza e l'abbondanza di Dio, ok? Sia dentro di noi che fuori di noi e quindi il lavoro è proprio questo, il perdono e poi una volta che raggiungeremo la pace interiore, ecco, risalire nella frequenza attraverso apprezzamento e gratitudine ve lo sto ripetendo più volte per farvi capire che è un processo perché se voi siete in una frequenza molto bassa adesso non riuscirete a toccare la gioia più grande dovete fare un piccolo step by step un piccolo percorso per risalire nell'energia va bene quindi il problema è già risolto state tranquilli molti di voi si trovano in un livello di pace interiore altri hanno bisogno di guarire il bambino interiore di perdonare va bene di rivolgere a Dio all'arcangelo Michele e di fare questo percorso per risalire nella frequenza ok allora un altro modo per elevare la vostra energia dicono gli angeli è quello di fare esercizio fisico perché diciamo che fare ginnastica andare a camminare andare a correre fare pilates yoga eh, fare eh, non lo so eh, un po' di step, fare un po' di ginnastica. Questo vi eh, aumenta il vostro livello energetico e diciamo andate anche a liberare. Eh, energie positive va bene e questo vi porta a sentirvi più sicuri di voi stessi più sicure di voi stessi più forti e anche per raggiungere diciamo una forma fisica ottimale va bene anche perché l'inverno magari ci siamo un pochino appesantiti restando anche dentro casa un po forzati anche eh, dal discorso della zona gialla zona rossa e così via adesso magari è venuto il momento di uscire di uscire un po di più eh, di entrare in contatto con la natura di fare un po di esercizio chi non può uscire per vari motivi professionali o di famiglia o di salute eh, magari potreste investire non lo so nel comprare una cyclette un, un piccolo tapis roulant un, fare un po di ginnastica esercizi di corpo libero dentro casa Ecco, con questo vi può aiutare saltare con la corda fare un po di addominali di pesi ecco c'è bisogno un pochino di prenderci cura anche del nostro corpo questo ci consente anche di risalire nella frequenza, ok? Quindi eh, veramente sono veramente belli questi consigli. Bene eh, Alberto, ora tocca a te. Ci siamo. Sì, eh, insomma, diciamo che sono stati toccati vari concetti che in parte avevamo già visto, no? quello dell'esercizio fisico importante e anche altre eh cose sì. insomma, che è sempre bene ripetere. Eh perché, sì. insomma, la ripetizione fa l'abitudine ovviamente. No? Anche perché Alberto, scusa se ti interrompo, quando riescono sì. delle carte vuol dire che alcune persone le volte scorse non hanno molto messo in pratica? Quando gli angeli sì. ripetono un messaggio vuol dire che quello è importante per noi, no? Magari l'abbiamo sì. tralasciato, l'abbiamo trascurato, magari alcuni sì, altri no. Quindi, cioè, anche quando faccio le carte su di me, alle volte mi esce sempre lo stesso messaggio: c'è cioè un motivo superiore, vuol dire che veramente non ho ascoltato. E sarebbe il momento di, di ascoltare, no? Ok, vai avanti, eh sì, certo. ma allora insomma. Qui quando sono uscite le case di Maria, sinceramente io che faccio sempre i miei collegamenti, un po' con i tarocchi, ci ho pensato un po' a tre assi, perché gioia, verità e azione, praticamente asso di coppia, che proprio è gioia, proprio cuore. Eh, la grazia, no? Proprio la gioia di vivere, e la verità la soddisfate, no? Allora, tu che estrai la spada, quindi la gioia di quando uno la verità, la luce, il discernimento e protegge questa verità e l'azione, perché naturalmente ci vuole anche un'azione ispirata, ci vuole proprio quel fuoco che ti fa fare le cose, no? La passione, no? Quindi ho pensato a porca miseria, cioè anche questa volta veramente. Sì. grandi messaggi e andando un po' più in profondità guardando anche le immagini di insomma allora quando guarda la gioia e praticamente ci sono queste figure quasi degli angeli, dei santi no? che suonano un coro no? di, di musica classica e quindi praticamente quando tu senti la gioia quando sei veramente nel momento sei immerso eh, tu sei proprio grato proprio ringrazi Dio veramente per la tua sì. vita ma a partire proprio dalle piccole cose perché non c'è bisogno di fare cose incredibili a partire dall'avere insomma un pasto caldo, la una la doccia, insomma cose che non sono assolutamente scontate, anzi sempre di più dato il periodo e, e ripeto per l'ennesima volta più uno si concentra su quello che ha su quello a cui è grato a partire dalla vita stessa più attrarrà altre cose Mentre uno invece che va a guardare le cose negative rischia poi che queste si moltiplichino, purtroppo no. Perché appunto, o sei nella gratitudine, o sei nella lamentela, non è che ci sia la via di mezzo, no? cioè, eh, se tu sei nella gratitudine diventa tutto grazie, anche il che ti fa la multa, anche una persona che ti manda a quel paese, tu la vedi comunque come esperienza, vai avanti, sei nel plus, invece scomincia comincia a lamentarti per qualsiasi cosa. Eh... Diventa un po' una dannazione quotidiana, no? non è una benedizione, ma è un po' una maledizione, ma è una cosa che ti tiri dietro, tu tra virgolette, perché non è che l'universo ti punisca, tu semplicemente ti focalizzi su una cosa piuttosto che un'altra e l'universo te la fa vedere sempre più grande. no quindi veramente cerchiamo e poi sì. la gioia, no? l'asso di coppia, l'acqua, no? l'acqua, la colomba, proprio la grazia dello Spirito Santo che ti arriva dall'alto, ma ti arriva se tu guardi in alto, se tu guardi il cielo, il sole, le stelle, la luna, se tu, eh, cioè ok che camminiamo sulla terra per carità di Dio, ma se c'hai il viso, la testa, mamma mia, che guarda per terra, tipo uno abbattuto no? proprio che, che non alza la testa, che non va a testa alta, eh, cosa vuoi che ti arrivi, magari le cose ti arrivano anche, ma, ma tu non le apprezzi, perché non, non sei nel mood, non sei nel presente, no e quindi, quindi bisogna lavorare molto sulle emozioni, no? proprio su quello che si prova. Quindi, giustamente, come si diceva prima, continuare con le azioni perseverare ma anche con l'emozione, cioè quello che faccio, lo faccio con gioio, lo faccio della serie, sì, mangio perché c'è da mangiare, faccio la doccia perché sennò puzzo, sì, ma cerchiamo di fare le cose anche veramente con un'attitudine positiva, no? questo, questo cambia completamente. Per quanto riguarda la carota successiva, verità, sono cioè già la verità, è qualcosa di enorme, come dicevi bene tu, poi la verità è una alla fine, perché si dice no, che ognuno ha la sua, per carità di Dio, che il mondo è soggettivo, ma cioè poi l'amore è uno, non è che ci sono cento tipi di amore, l'amore è uno e quindi cerchiamo di fare in modo che la verità di ciascuno poi converga verso una grande verità, tutto è uno, no? E in questa carta ci sono queste due figure, potrebbero essere Maria e un altro, che sì. si guardano e, e che sono veramente oneste, no? Cioè la carta dice io sono onesto, amorevolmente onesto con me e con gli altri, esprimo la mia verità, che è una verità bella e la esprimo bene, quindi il mio modo di parlare in modo sereno, utilizzo delle parole educate, comunico in modo pacifico, no? Cioè, quando parlo con le persone dico io sto bene, io faccio questo, ma cerco di dirlo, come dire, in modo pacato, cioè senza essere no, arrogante, ma nemmeno nemmeno depresso, c'è cioè sempre quella via di mezzo, no? E... E Quindi, questo, questo porta anche gli altri ad aprirsi di più. Quindi, io sono onesto con me stesso, sono onesto con gli altri, e questo, questo porta un effetto domino: no? cioè, in questi giorni è sempre più importante questo aspetto dell'onestà. Certo. Di più, ho, detto, ho detto più volte che prima eravamo, ci siamo ancora, ma sta finendo nell'era dell'informazione, anche della propria informazione. Adesso si passerà all'era dell'onestà, perché ok, in mezzo a tutte queste informazioni, dove ci sono anche fake news di tutte e di più, io Cosa voglio essere? Che ruolo voglio avere nel mondo? Voglio essere un portatore di luce, di onestà, di verità, di belle parole? Voglio essere uno che polemizza, che fa gossip, che vuole distruggere tutto? Perché poi è tutto lì il discorso, perché bene semplicemente ancora una volta su cosa uno si vuole focalizzare. È chiaro che se tu appunto ti affidi a Michele, Maria Gesù, Dio, ad una verità alta, pura, integra, poi il risultato mh, sarà un certo tipo di risultato, se invece tu dai importanza al mondo, alle persone, al politico, allo Stato, ok, sono delle istituzioni quindi tendenzialmente ci dovrebbero dare una mano, sono dei riferimenti. Però abbiamo capito che in questa fase non saranno loro, con tutto rispetto, che ci faranno uscire da questa cosa, come non sono stati loro che l'hanno fatto nella storia. Anche se ci sono state delle figure illuminate, per carità, il Re Sole in Francia, persone veramente guidate da Niu che hanno fatto delle belle cose, però sono state un po' delle mosche bianche, no? la maggior parte mm. sono un po' egoiche, insomma è giusto dirlo. La allora, carta parla di azione, no? Un'azione naturalmente che è un'azione... Basata sulle priorità, perché sennò anche qui rischia di essere o una non azione oppure un'azione compulsiva, scomposta. No? C'è 500 cose da fare, le vorrei fare tutte subito, e... però non va bene perché, naturalmente, bisogna fisiologicamente lasciare qualcosa indietro e puntare su, su qualcos'altro. No? Uno inizia la giornata, si organizza mentalmente, bene, oggi cosa voglio fare la mia priorità oggi è fare quella commissione, chiamare quella persona di lavorare su di me perché da una settimana che ho pensato di più agli altri e mi sono dimenticato di me stesso, cioè cerchiamo di eh, magari scriviamo su un blocco, cioè ognuno avrà il proprio metodo, c'è cioè chi ha tutto nella testa, c'è cioè chi scrive sul tablet, su un foglio di carta, però cerchiamo, questo ci aiuta a organizzare anche il pensiero, no? Perché naturalmente l'azione dipende dal pensiero, se io sono ordinato, se sono lucido, se sono organizzato, anche l'azione arriverà di conseguenza, se invece ho 500 pensieri, magari anche preoccupazioni, eccetera, poi l'azione sarà un'azione un po'... Certo. Sì, non molto appunto non molto organizzata quindi magari le cose le faccio anche però poi non, non c'è un ordine non c'è una logica no e quindi insomma è, sì. è importante questa cosa qua tra l'altro nell'immagine c'è cioè, l'immagine bellissima perché c'è Maria con Gesù e San Giovanni Battista no che è un quadro di Leonardo da Vinci che No, un'immagine bellissima no? perché c'è Maria che è la madre c'è Gesù e c'è San Giovanni Battista che nella storia è stata la figura che prima di Gesù era più importante poi è arrivato Gesù e, e lui ha detto tutti, fermi, fermi tutti perché adesso arriva uno che è più importante di me, no? quindi questo, questo trio in questa in questa in questa immagine è notevole poi dal mio punto di vista san giovanni si potrebbe vedere un po come michele in un certo senso no? quella figura comunque di grandissimo riferimento una specie di fratello maggiore di zio comunque che veramente ha un sé superiore allucinante rappresentato dall'aquila in effetti no e che quindi ci deve essere, no? Proprio ci, ci protegge, ci dà veramente quella lucidità, quel pensiero, quell'azione dettati proprio dall'alto e non dai bassi istinti, no? Mm -hmm. Fondamentale questa cosa qua, perché è un'azione proprio, proprio di cuore, proprio coraggiosa, no? Che viene dal cuore, non dalla testa, dal, dall'ego, dalla pancia, eccetera. Dopodiché andiamo avanti con il nostro mitico viaggiatore sacro. Allora. Anche qui, va bene, carte parzialmente un po' si ripetono, abbiamo portali, cancelli del trionfo, il successo si espande, nella tua vita c'è questa immagine proprio con no, le porte che si aprono, con queste persone, anche qui è il concetto un po' legato a quello che si chiede, dicevo prima, no? quindi il successo, la positività, l'espansione dipendono da, da su cosa tu ti focalizzi. Cioè l'espansione come l'espansione del respiro, se tu vai in profondità, se ti apri, se fai un lavoro su te, la cosa si amplifica, se tu invece rimani, no? Con le tue credenze, con le tue cose, nella zona di comfort sarà un po' difficile che arrivi questo benedetto trionfo, questo successo. Perché magari agisci, ma è un'azione un po' in contrasto, cioè non sei completamente in armonia, no? Pensieri, emozioni, azioni non sono allineate. Quindi magari qualcosa fai, ma non ti dà quella soddisfazione, quella pienezza che invece se tu fossi in armonia ti darebbe, no? Anche qui vengo sempre in, tar in tarocchi, mi mette delle carte proprio di fiducia, no? Cioè quando la persona è in armonia, maschile e femminile sono uniti, praticamente tu sei veramente proprio nel flusso e, e, e le persone, le persone ti, ti. In certo senso ti, ti celebrano, ti stimano, perché tu ti riconosci. Per quello che sei, agisci e, e le persone ti vedono. Quindi questa è, è la massima aspirazione, no? Perché praticamente tu ti dai quell'importanza che non è ego, ma ti dai appunto quel riconoscimento. Prima si parlava no? di io e tu, di vergogna. La vergogna è un meccanismo di difesa che non, non ti impedisce proprio di evidere e di agire, perché tu appunto hai delle cose che ti bloccano e poi le persone ti, ti fanno da specchio di conseguenza, non è che sono cattive, ma tu dentro di te hai delle cose che ti bloccano e quindi cerca no, di lavorare anche sul chakra della base, proprio sulle, sulle credenze base, sul, sulle esigenze anche base, no? sul riposo, sul mangiare, sui soldi ma io che credenze ho, Cioè mi do eh, lo spazio giusto, riposo, eh, i soldi che ho rispecchiano le mie credenze, quello che sono io, me ne servono di più di meno, li utilizzo bene, no? cioè, sono tutte cose importanti, il successo arriva di conseguenza, poi come diciamo sempre il successo è una cosa a 360 soldi arrivano assolutamente di conseguenza, no? per una persona il successo può essere avere una villa a Miami, per un altro il successo può essere una famiglia meravigliosa, di persone che si amano, che si abbracciano, cioè è importante poi che uno raggiunga i propri obiettivi no? in armonia col proprio essere. Dopodiché, carta sì. successiva, anche questa cioè, l'abbiamo vista più volte, nel flusso, adesso qui c'è un'espressione inglese che non sono in grado di tradurre, però è un po' come dire tutto va liscio, Qui c'è un contesto un po' no, infernale, anche se adesso siamo... Un po' in quella via di mezzo che non si capisce bene che stagione è, però si potrebbe vedere al posto di vedere la slitta, quello che è lì quel pupazzo di neve, si potrebbe immaginare una barca a vela, adesso possiamo primavera estate. Barca a vela ti dà l'idea comunque: no? di un viaggio sereno, leggero nel mare, no? Tutto che va liscio, perché la barca comunque non ha, la barca a vela, non ha bisogno del motore, no? e quindi ti dai del flusso, poi c'è l'acqua, quindi figurarsi, e quindi appunto, dopo la carta del successo sei nel flusso, vai tranquillo perché tutto, tutto va liscio, tutto, tutto ha senso, tu sei lì proprio appunto, che vai, bello tranquillo, non ci sono ostacoli perché hai lavorato su di te, sei proprio nel presente. sei immerso, sì. sei concentrato, no? non hai distrazioni, ti dai completamente, no? questo è è importantissimo per star nel flusso essere proprio molto attenti molto presenti no perché se uno non è consapevole uno non è già la testa fra lingue è normale che non ti senti nel flusso perché sei lì ma magari vorresti essere da un'altra parte c'hai rimpianti robe varie eh, non ci sei no nel flusso quindi lavora anche qui sulle emozioni, lavora su te, certo. su, sui tuoi pensieri, sulle tue azioni, eccetera e sicuramente poi, poi arriverai a questo benedetto flusso che è raggiungibile assolutamente da chiunque e l'ultima carta, l'ultima carta, anche qui parla di acqua, no? Non a caso. Le acque purificatrici, purificazione attiva una forza vitale vibrante, c'è questa figura femminile proprio nella posizione quasi del morto, no? Quando proprio ci si lascia andare in acqua, proprio si cerca di abbandonarsi veramente al momento. Poi l'acqua sappiamo benissimo che è un elemento, a parte che noi siamo fatti ingrappati di acqua e alcune civiltà del passato erano fatte solamente di acqua c'è cioè, neanche la terraferma mm. proprio e, e quindi proprio cerchiamo di, di abbandonarci no? se c'è la possibilità anche di, di fare un bagno proprio al mare in un lago in un fiume eh, facciamolo questo veramente anche se l'acqua non è caldissima però an anche il freddo ha il suo perché no anche la doccia parzialmente fredda comunque ripristina tutto il circolo no? ha la sua importanza non deve essere per forza ghiacciata ma ti, ti, consente, ti consente, un po' di, di, di, di riprendere, di, di sistemare il sistema linfatico e su perché, no, quindi... Benvenuto nel tuo sito. Scusa, scusa Alberto, non so cosa è successo. Continua. Eh? Sì, sì, no, ho sentito una chiamata sì. in azienda, ma penso che abbiamo perso poco. Eh, e mi pare che ci sia anche un fiore di lotto o qualcosa del genere nell'immagine che anche quello sì. comunque ha, ha il suo perché, no? perché il fiore di lotto è quel fiore bellissimo che nasce dal fango, no? che nasce proprio dalle situazioni impossibili, no? la pianta, l'amore, la vita, che comunque si fa spazio a prescindere e con un lavoro sul perdono, fra l'altro cioè non la pianta perché, perché è la Pianta è diversa da noi umani, ma noi sbocciamo quando c'è un lavoro sul perdono, cioè la rinascita, no? Io risorgo, io mi dimentico della mia identità, lascio andare gli orgogli, le cose che non mi fanno vedere le cose con chiarezza. C'è quella bellissima immagine, mi pare che sia di un poeta che sia rumi che dice praticamente il perdono eh, il, il profumo che emanano i fiori quando vengono schiacciati pensate, cioè, mm. alla forza di questa immagine il fiore che viene schiacciato quindi la persona proprio che, che se ne sbatte della natura e questo invece che emana il profumo cioè io ti rispondo col mio profumo anche se tu mi schiacci anche se no, tu mi fai del male, male. Mm. Cioè, è eh, come come Gesù, insegnava Gesù, no? cioè, io porgo un'altra guancia, che non significa mi faccio trattare come un alzardino, significa che ti faccio vedere un'altra parte di me, che tu non ti aspetteresti, tu mi tratti male, ti aspetteresti che io reagissi, ma quello è il tuo karma, il mio è un'altra un cosa, e così io libero me e te. E, e le persone non se l'aspettano, perché quando tu rispondi bene, le persone non se l'aspettano, mentre se tu rispondi male si crea una reazione a catena, no, certo. che non si va da nessuna certo. parte e questo è cioè tu lo dici anche nelle preghiere no? si va in profondità si va a livello di liberazione proprio dell'albero genealogico ci sono delle persone proprio che hanno questo compito di liberare appunto la, la, il proprio albero e questo si fa col perdono si fa con le buone azioni non si fa comportandosi come hanno fatto gli altri e questo libera noi e gli altri cioè come quando si gioca a nascondino no? e praticamente tu sei da lui per ultimo e praticamente liberi tutti, no? Cana libera tutti, una roba del genere, cioè una bellissima. Cioè, tu fai un'azione che ha eh, l'effetto farfalla, no? Che ha un eco che tu non hai libera, cioè, una piccola cosa che libera tutti, incredibile, esatto. no? bravissima. Cioè, prima sono uscito due secondi in giardino, giuro, due secondi, visto, due farfalle, l'arco di due secondi, una bianca e una arancione di mille colori. Sono dei segni. le farfalle. No? Cioè, proprio quando siamo nel flusso, succedono in Iraq. assolutamente. No? assolutamente grazie. che bello grazie. bello grazie alberto grazie mille allora, care anime infinite, volevo fare una proposta agli amici di Connessioni Angeliche. Se Dio vuole che le cose eh, miglioreranno, insomma, eh, stavo prevedendo, stavo pensando di organizzare un seminario, devo ancora valutare se parlo di guarigione o di Connessioni Angeliche in Sardegna. Per piacere, se si, qua ad Alghera, ok. Mm, Qua a quindi se siete interessati eh, fatemi sapere settembre ad Alghero, io credo che sia un'esperienza meravigliosa anche perché settembre, ancora devo valutare se settembre ottobre vi dico la verità, eh, perché così passeranno dei mesi quindi se Dio vuole si riprenderà a vivere normalmente e potremo finalmente abbracciarci voglio dire eh, e possiamo anche eh, insomma fare questa esperienza di persona, eh, la stagione ad Alghero settembre ottobre è meravigliosa, anzi credo che sia il periodo più bello da vivere in questa terra magica della Sardegna eh, e poi insomma vorrei anche organizzare una, una gita per chi si tratterrà un giorno in più in una zona energetica vicino ad Alghero, ok? Dove si farà una grande meditazione di, rad di radicamento alla madre terra, è una zona si trova vicino a Sassari, eh, dove ci sono le Domus Vejanas, si dice la casa delle fatte e dove praticamente l'energia è altissima, pari a quella del le tombe dei giganti, eh, diciamo che vorrei mostrarvi questo, zoo, questa, questo posto meraviglioso e vorrei fare una bellissima meditazione proprio lì con alcuni di voi che sceglieranno dopo il seminario di partecipare a questa gita meravigliosa, quindi per piacere se siete interessati contattatemi, va bene? Perché se riusciamo a raggiungere un numero di 10 partecipanti spero che siano di più però di minimo 10 partecipanti sarebbe una cosa meravigliosa anche persone che hanno già fatto come il webinar o il seminario certo che ripetere l'esperienza dal vivo in sardegna <ride> è ancora più potente va bene nel frattempo volevo ricordarvi che questo weekend del 29 del 30 per chi non si può spostare del 29 del 30 maggio ci sarà il webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce va bene quindi potete imparare ad accedere a questa, questa energia di guarigione meravigliosa che vi potrà aiutare vi porterà armonia vi porterà guarigione in tutti i livelli a livello fisico mentale emozionale e spirituale Laddove avrete bisogno imparerete a facilitare la guarigione su voi stessi sulle altre persone di persone a distanza quindi saranno due giorni meravigliosi e questo dono rimarrà con voi per tutta la vita lo potrete utilizzare eh, per aiutare voi stessi aiutare gli altri va bene E imparerete tante cose tante piccole chicche sulla guarigione che non trovate da nessuna parte eh, sono gli insegnamenti dell'arcangelo michele naturalmente invece per chi vuole partecipare al seminario di connessione angelica sempre come webinar farò il webinar il 17 e il 18 di luglio ragazzi sono in promozione webinar se vi prenotate in anticipo avete un grande sconto va bene quindi imparare a connettersi con gli angeli attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo michele quindi rimanendo radicati centrati rimanendo in equilibrio ok saranno tre livelli il primo giorno si lavorerà con le carte imparerete a leggere le carte, a ricevere i messaggi aggiuntivi delle carte. Ci sarà il secondo livello, della scrittura ispirata, che arriva dal cuore, dall'anima, per poi eh, salire nel terzo livello, che sarebbe la connessione diretta. Ricordiamoci che connetterci con gli angeli attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo michele connettersi con l'arcangelo michele imparare a riconoscere anche la frequenza degli angeli la vera frequenza angelica e dell'arcangelo michele eh, e in realtà eh, l'obiettivo è quello di connetterci con dio come parlo, dicevamo prima ossia con la nostra vera essenza con la nostra anima va bene sono non sono altro che intermediari tra la nostra parte umana e la nostra parte divina per chi è interessato volevo che mi occupo di fare le letture angeliche eh, con le carte senza carte come connessione diretta quindi eh, ci, mm, ci occupiamo di coaching con logos healing va bene che è un lavoro strepitoso io non, ho, non conosco un lavoro più potente per eliminare paure oggi ho lavorato con una signora che si portava la paura di parlare in pubblico e se la portava da una vita è rimasta scioccata perché nel giro di un'ora eh, eh, ha eliminato completamente la paura ragazzi vi rendete conto una signora di una certa età giovane per carità però che si portava da una vita questa paura il terrore di parlare davanti agli altri vi rendete conto eh, si possono eliminare blocchi paure sistemi di credenze che vi stanno bloccando vi stanno impedendo di, di vivere, di vivere una vita anche normale se poi invece volete vivere una vita meravigliosa e straordinaria possiamo anche parlare di riprogrammazione perché da una parte andremo a liberare dall'altra andremo a riprogrammare a mettere nuove informazioni nella nostra eh, a livello conscio per poter parlare col nostro subconscio in e quindi poterci allineare e allineare l'umano e il divino, la nostra parte umana la nostra parte divina in allineamento ai nostri sogni e ai nostri obiettivi, è una cosa meravigliosa, ok? Eh, va bene ragazzi, io e Alberto vi salutiamo e ci sentiamo eh, la settimana prossima, mi raccomando, per, fatemi sapere per Alghero, va bene? Ok? Un bacione grande, a presto, ciao ciao, bye bye!